Apprezzo molto e sostengo questa campagna che viene fatta per la contraccezione gratuita e libera. Credo che questo paese sia già molto in ritardo perché si realizzi la possibilità per molte donne, per molti giovani coppie, di avere un accompagnamento, di poter accedere alle visite gratuitamente e di poter avere quindi gratuitamente eh, la possibilità di accesso alla contraccezione. Questo è un beneficio soprattutto per quel che riguarda la prevenzione di molte malattie. Questo dà soprattutto la possibilità a molte coppie e a molte donne di fare delle scelte libere anche rispetto alla propria sessualità e alla propria scelta di procreazione.